Ciao! Oggi voglio parlarti di una grossa idea che mi è venuta in questi giorni che è quella di avere un fotografo al proprio fianco nei momenti, di, uh, nei momenti più importanti, nei momenti più importanti chiaramente imprenditoriali. A volte abbiamo bisogno di avere un database di immagini, Immagini che riguardino il nostro business, immagini che riguardino anche la nostra azienda, intesa proprio come team, eh, come coesione. E spesso questo accade quando abbiamo degli eventi molto molto importanti. Quindi eh, perché avere un fotografo al proprio fianco? Primo perché ormai è, cosa nota, eh, creare materiale da postare online. Il fotografo ti può aiutare nel creare non solo materiale fotografico, che poi puoi modificare tu come vuoi, può aiutarti lui a modificare, ma anche può aiutarti a creare dei piccoli video mentre sei, uh, per dirti, uh, sei in auto, stai andando da qualche parte, il fotografo è lì con te. Eh, puoi uh, per esempio averlo Uh, anche semplicemente al tuo fianco quando stai facendo qualche speech, quando stai facendo uh, quando è veramente un momento per te uh, super importante e hai, sai che quel momento non dovrà mai essere dimenticato o quando stai presentando un nuovo prodotto. Insomma, quelli sono i momenti in cui sai che devi avere qualcuno accanto a te che riprenda in modo professionale il, il momento. Se hai bisogno di qualcuno mi raccomando non esitare a contattarmi, provi i miei contatti qua sotto o puoi tranquillamente mandarmi un messaggio, un direct message anche nella pagina. Ti aspetto, a presto, ciao!